Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in versione fan, trovate qui in altro la recensione, la seconda maglia della Juventus per la stagione 22-23, questa volta in versione player. La maglia da trasferta adidas Juventus 2022-23 introduce una combinazione di colori che si adatta perfettamente al club. Ufficialmente i colori della maglia sono black, white, carbon. La base scura è abbinata al bianco, utilizzato per i loghi e le tre classiche strisce adidas sulle spalle. Sottili strisce verticali sono create sul davanti con un aspetto appuntito in antracite nero. Come la prima maglia 2022-2023, la maglia da trasferta presenta il logo Jeep con il fulmine all'interno dei contorni. Catturare la magia delle partite notturne è questo l'obiettivo dell'elegante divisa nera con sottili spunti design che fanno riferimento al DNA del club. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La maglia secondo me è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Bello il, il contrasto bianco e nero, bello questo motivo, è fatta veramente molto bene e molto confortevole. Il costo, lo vedete qui sopra, che vi ricordo include anche le spese di spedizione, la maglia è di un ottimo materiale, devo dire la verità però che il tessuto mi ricorda tantissimo, se non addirittura identico, a quello della versione fan. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, andate a vedere sul sito quali altre bellissime maglie vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like